Roma è la prima tra le grandi città italiane ad approvare il bilancio nei termini. Finalmente una grande occasione per riprogrammare le spese.